Grazie Presidente, illustro con soddisfazione e con grande piacere questa proposta alla quale abbiamo lavorato tanto in Commissione Sport e, e che va a proporre degli interventi destinati agli impianti sportivi comunali e ai loro concessionari per eh, affrontare al meglio l'emergenza che, che il paese, che, che tutto il mondo eh, è, è chiamato appunto a, eh, ad affrontare e a superare e, e che ha recato il, eh, i, i disagi, i danni sotto tutti i punti di vista sociali e economici che, che non sto, sui quali ovviamente non mi sto a soffermare. Andiamo quindi direttamente ai contenuti della delibera te che tento di illustrare sinteticamente. E in sostanza ci sono quattro grandi eh, categorie di interventi eh, che andiamo ad affrontare con questo provvedimento. Il primo riguarda gli interventi temporanei che sono necessari a mettere il, i gestori delle strutture sportive eh, nelle condizioni di poter continuare a offrire il servizio in condizioni di sicurezza. E quindi sono tutti quegli interventi strettamente connessi ai protocolli sanitari che sono stati elaborati dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e che servono appunto a dare la possibilità eh, all'interno delle strutture eh, sportive mh, di poter continuare a fare sport in, eh, nella massima sicurezza e quindi prevedendo distanziamenti sociali, prevedendo eh, tutta una serie di interventi che necessitano in pratica di spazi più aperti e maggiori distanze e quindi eh, appunto andiamo a prevedere gli interventi che sono finalizzati ad esempio alla realizzazione di spogliatoi temporanei perché ai noi purtroppo gli spogliatoi misurati al, agli standard pre-covid non sono sufficienti per poter raccogliere tutti gli utenti delle strutture sportive oppure delle coperture temporanee per poter utilizzare gli spazi all'aperto e dunque fare attività eh, all'esterno oppure locali per la segreteria perché comunque tutte le attività amministrative degli impianti devono continuare a essere svolte e anche chi vi lavora deve eh, poter avere degli spazi minimi sento dei rumori, ok, e quindi questa è la prima tipologia di interventi che sono previsti nella delibera. La seconda tipologia di interventi riguarda invece quelli più strutturali e appunto dicevo nonostante il, eh, questa proposta arriva con ritardo rispetto a quanto speravamo, questo però ci ha dato la possibilità di modificarla ulteriormente e preso atto che noi purtroppo nell'emergenza ci siamo ancora pienamente eh, immersi questa seconda tipologia di interventi dà la possibilità ai gestori delle strutture sportive di apportare delle migliorie e delle variazioni eh, anche all'interno del, delle superfici che, che sono utilizzate che fanno parte della concessione e per fare un esempio molto semplice e comprensibile a tutti, il, eh, magari prevedere al posto di determinate attività sportive delle altre che, che hanno meno problemi per quanto riguarda riguarda appunto il distanziamento sociale, gli sport eh, di contatto, eccetera. Tutti questi provvedimenti, tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, eh, potranno essere non solo provvisori come gli interventi previsti ecco, per fronteggiare queste condizioni eh, temporanee, ma potranno essere mantenuti e appunto migliorare strutturalmente le strutture di eh, proprietà del comune e quindi introducendo delle discipline sportive nuove che magari sono maggiormente apprezzate anche dall'utenza, quindi ovviamente con vantaggi per il gestore, per l'ente proprietario e in primis più importante di tutti per gli utenti. Ci sono infine il terzo provvedimento, riguarda il ehm, recepiamo a livello comunale quanto è già stato stabilito a livello nazionale, quindi con il eh, DPCM che è stato convertito in legge a luglio e che prevede per le concessioni in essere la possibilità di presentare istanza ed avere una proroga fino a un massimo di tre anni, presentando ovviamente il, eh, il piano economico finanziario e quindi la dimostrazione delle mancate entrate o dei maggiori costi direttamente connessi alla crisi che stiamo vivendo con la possibilità ovviamente per tutti gli altri di eh, presentare progetti e proposte di partenariato pubblico privato e tutto ciò che era già previsto dal regolamento comunale. Infine un'ultima tipologia di interventi riguarda la promozione sportiva e, e in particolare il, la proroga dei termini eh, previsti dal, dall'attuale regolamento che eh, ecco, il, prevede il sostegno alle attività sportive e agli eventi finalizzati alla promozione della pratica sportiva che ai noi purtroppo eh, in gran parte dei casi si sono cancellati rinviati o annullati quindi eh, l'obiettivo con questa proroga è consentire per il dare ulteriori mesi di tempo per sfruttare ecco, i fondi presenti nel bilancio di Roma Capitale non lasciarli andare in economia e provare ad organizzare eventi sportivi anche con il supporto delle federazioni e degli enti promozioni sportive appunto avendo il la possibilità di eh, utilizzare anche gli ultimi mesi del, dell'anno in corso e prorogando i termini ovviamente anche per gli eventi che si svolgeranno nel 2021. In breve sintesi ecco, ho cercato di riassumere il tutto il più rapidamente possibile, quindi poi interverrò successivamente sugli emendamenti più, più significativi. Per ora mi fermo qui, grazie.